Grazie Presidente. Ovviamente non si può non essere d'accordo in principio su ciò che si realizza quando si costruisce un sistema di accoglienza, di inserimento nel mondo del lavoro anche per i più fragili, persone con disabilità in generale. Eh, iniziative come questo devo dire, ne esistono diverse, fortunatamente, sul territorio di Roma Capitale e questo è uno dei motivi per cui come maggioranza, e come abbiamo sempre fatto, riteniamo di non poter appoggiare il, un caso singolo, ma di dover costruire un sistema su cui lavorare. Quindi sicuramente è un tema questo che intenderemo affrontare in Commissione, in questo caso una Commissione congiunta, auspico con politiche sociali e commercio. Vedete... Ogni, ogni iniziativa ha eh, degli aspetti che vanno analizzati in, fino in fondo, ma sicuramente quello che è necessario fare è costruire un sistema e non puntare su iniziative singole, così come abbiamo sempre fatto e abbiamo sempre cercato di fare. Il nostro voto è di assenzione.